Allora, sono anche sono disegnatrice e sviluppatrice e sono freelance da sei anni. Um, All'inizio lavoravo in un'agenzia molto molto bella, molto dinamica, molto giovane, ma nonostante ciò quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia non lo vedevo una cosa compatibile sia per carica di lavoro sia per orari. E quindi a otto mesi incinta mi sono licenziata, un gesto folle che però ringrazio tutt'oggi perché mi ha portato dove sono con una libertà favolosa. All'inizio ho iniziato a lavorare con dei clienti propri e mi piaceva però lo trovavo anche molto stancante perché mi ritrovavo a coprire dei ruoli che non era abituata, il project manager, il marketing, io faccio disegno e sviluppo già è tanto e mi piaceva molto, fare pure tutte queste altre cose era un po' stancante e anche adattarmi ogni volta a ogni cliente, avere un modo di comunicare diverso per ogni cliente, cercavo un'alternativa a questo e così ho iniziato a pensare a collaborare con altre agenzie. Da remoto, perché per me era fondamentale poter rimanere a casa con mia figlia, che ormai era, era piccolina, eh, aveva un anno, e così sono nato a un World Camp. Eh, ogni anno vado come volontaria a Camp Europa, eh, e lì ho fatto un networking con altre due agenzie, una in Sudafrica e l'altra a Barcellona, e lì eh, subito abbiamo iniziato una collaborazione bellissima, eh, e le mie agenzie si sono ampliate. Ormai lavoro con sei agenzie, tra cui New York, Barcellona, appunto, Sudafrica, Belgio, eh, e ci lavoro eh, 50% del mio tempo è con loro e poi 50% è sempre con i propri clienti, perché è comunque una cosa che mi piace. Eh, e volevo parlare un po' di questi processi, di questi, come collaborare, come fare funzionare questa relazione. Intanto c'è una differenza tra chi le agenzie che già eh, hanno altre persone che lavorano da remoto e quindi hanno già i loro processi prestabiliti e chi invece eh, è la prima volta e sono un po' io a guidarli nel, nella scelta del, del, della metodologia. Um, intanto per me è molto importante l'inizio. Uh, io perdevo un sacco di tempo in um, fare preventivi, dire quanto è ora, faccio per ogni cosa. E Invece uh, con queste agenzie è molto bello perché loro sanno quanto che a ore Um, anche se è diverso da agenzie agenzia, perché io a Sudafrica chiedo di meno rispetto a quella a New York mi sembra giusta, io mi adatto non, non mi dispiace, è una relazione diversa e poi loro sanno per ogni progetto quanto impiego più o meno in modo che non devono ogni volta venire da me mi chiedono conferma quel sì mi mandano il progetto, mi dicono questo è un progetto base io in un quarto d'ora leggo il progetto dico sì o no eh, e basta quindi già è una cosa molto veloce e molto piacevole poi, eh, una volta che eh, iniziamo a lavorare insieme, eh, il modo di comunicazione che usiamo con tutte le agenzie è Slack, suppongo che la maggior parte lo conosce, eh, è comodo perché nell'applicazione desktop puoi avere diversi workspace e io per ogni agenzia ho un workspace diverso. Dentro ogni workspace, per ogni progetto, ho un canale diverso, in modo che tutta la comunicazione di un progetto rimane dentro un canale. È molto comodo per me, se devo andare a rivedere qualcosa, posso andare a rivedere quel canale. Poi usiamo Asana per mettere le varie, le varie task, le varie, i vari compiti, diciamo. Posso eh, creare un progetto base e duplicarlo, una cosa molto comoda, in modo che non devo rifarlo ogni volta. Quindi duplico il progetto, se c'è da aggiungere qualcosa lo faccio, da toglierlo faccio e metto delle date per le sezioni principali. Non lo vado a mettere per ogni compito, però per le sezioni principali in modo che l'agenzia sa quando più o meno io ho previsto di fare qualcosa. Um, Slack. Asana e poi Toggle. Toggle è una cosa che io uso per registrare le mie ore, è una cosa mia, non la condivido con l'agenzia, però mi serve a me intanto per vedere dove vanno le ore in una giornata che sembrano sempre mancare e anche per capire quanto ci metto. Se io sistematicamente metto di più di quello che dico allora vado a parlare con l'agenzia e dico guarda c'è qualcosa che non, eh, che non quadra. Non lo voglio condividere con l'agenzia perché con loro alla fine non importa se ci metto 40 ore, anche se ho detto 30 o 20, cioè non è una cosa mia, devo essere io essere, a gestire le mie ore bene. Eh, e infine InVision per condividere i disegni con il cliente o con l'agenzia. Questi sono diciamo, i tools. A parte i tools c'è anche una parte più umana, più comunicativa, che secondo me è fondamentale per lavorare bene con un'agenzia, e tanto mettere le aspettative giuste. Se io dico che faccio un progetto per quella data, la faccio appunto. Se capisco per qualche motivo che non ci riesco, lo faccio sapere prima, non il giorno prima. Lo dico in anticipo, mh, mi sembra un po' difficile riuscire. Um, come anche se io vado tre giorni via, come ora a Favignana, sono a Favignana, um, se vado tre giorni via, lo comunico al, all'agenzia in modo che loro lo sanno che i giorni sono irraggiungibili e non scompaio. Credo che questa sia una questione molto fondamentale. Eh, e infine, l'ultima cosa per me che lo trovo bellissimo è che si, si instaura un rapporto di, di, sia di fiducia, ormai loro sanno, si fidano in pieno di me, che se io dico quel progetto sarà per quella data, lo sanno che lo farò per quella data, però anche una relazione di sintonia che io adoro perché mentre con un cliente appunto uno si deve un po' abituare al cliente il cliente lo devi anche un po' educare questo è il mio processo è un po' stancante comunque invece con l'agenzia è come andare a gonfie vele perché ormai abbiamo la sintonia tra di noi sappiamo come siamo fatti sappiamo qual è l'orario perfetto per avere un meeting su Skype veloce per parlare perché a volte ci sta a parlare e questo comunque anche se la maggior parte di queste agenzie non l'ho mai vista o solo una volta credo che sia una cosa bellissima